Salve a tutti e benvenuti al 77esimo podcast ufficiale del Movimento ZaiCast Italia di domenica 19 gennaio 2014. Io sono Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali del capitolo italiano. Cominciamo con le notizie interne al coordinamento. Il nostro co-coordinatore nazionale, Vincenzo Barbato, ha annunciato di volersi dimettere dal coordinamento del Movimento Italiano. Poiché nelle prossime settimane sarà impegnato con esami importanti all'università, solo successivamente ci sarà un chiarimento in cui formalizzerà questa sua intenzione, benché, francamente, tutti i coordinatori sperano vivamente in un suo ripensamento. Nino Loi, coordinatore del GDL Traduzioni, nonché collaboratore del GDL Programmazione e rifondatore del gruppo di Torino, purtroppo ci lascia la necessità di finire gli studi universitari e per potersi poi impegnare nella vita reale al fine di realizzare una rete alternativa per l'accesso ad internet sullo stile di Noinet. Noi tutti i coordinatori lo ringraziamo per tutto il tempo che ci ha, che ha dedicato al movimento con passione ed impegno. Lo salutiamo, lo salutiamo con un abbraccione caloroso e un arrivederci a presto. Allora, um... Altre notizie, il rilancio delle conferenze online di Zycast Italia. Allora, vorremmo proporre delle conferenze virtuali da svolgersi su TS, TeamSpeak, oppure su Hangout, Hangout ehm, su temi che decideremo assieme, eh, quali ad esempio, eh, poi magari appunto se ne possono aggiungere quali, quelli, quelli necessari, insomma quelli che volete, eh, ad esempio, missione del movimento Zeitgeist, il metodo scientifico, l'open source, la comunicazione non violenta, il consenso nazionale, ecc razionale, eccetera eccetera. Alla fine di questo podcast invitiamo i presenti ad esprimere i loro argomenti e a tutti gli assenti a contattarci per proporre dei temi che vorreste discutere con il coordinamento. Inoltre vorremmo proporre eh, l'organizzazione di una conferenza non virtuale in Stile Simposio Società Sostenibile di due anni fa, occasione che può trasformarsi in un bellissimo incontro nazionale dei volontari del Movimento ZaiCase Italia. Ovviamente i temi, i luoghi e i tempi da, sono tutti da definirsi e quindi eh, direi che aspettiamo solo la vostra voce. Passiamo ai report dei GDL e io darei la, la parola a Massimiliano Masciulli per GDL grafica e video e anche per quello di programmazione. Vai Masma! Eh, ciao a tutti! Eh, um... Dunque, eh, riguardo al GDL grafica e video, eh, non ci sono mm, grosse, grosse novità se non quella che appunto eh, i, eh, tutti i, i lavori e i progetti che, mm, che erano in, in lavorazione sono sostanzialmente tutti terminati. Quindi, l'editing video eh, eh, della. Del dell'hangout e, e tutti gli altri lavori insomma sostanzialmente eh, sono eh, terminati ovviamente rimangono tutti i, i progetti quelli quelli stabili eh, tipo gli editing le pubblicazioni dei podcast e quant'altro eh, e quindi per il GDL grafica eh, è tutto Invece riguardo al GDL programmazione ehm, i lavori eh, avanzano eh, regolarmente, eh, sostanzialmente eh, la piattaforma Open Atrium è pronta all'utilizzo, eh, quindi, ehm, eh, quindi invitiamo tutti i coordinatori a... a a, a cominciare eh, ad inserire mh, um, dei, dei loro contenuti eh, ovviamente previo eh, incontro che dovremo fare appunto con tutti i coordinatori eh, che dovranno eh, lavorare sopra questa piattaforma per, eh, per appunto per eh, gestire eh, dare l'accesso gestire eh, appunto per la gestione utenti che, che entreranno appunto e per cominciare appunto a impratichirsi con, con, la, con la nuova piattaforma per i gruppi di Openatrium eh, Poi ho qualche notizia anche del GDL tecnologia. Uh, Daniele Poddighe ha completato una, una guida, um, un'aggiunta e un addendum a, a, a, di, trucchi e, um, di, di trucchi vari insomma e di consigli vari uh, sempre per, per la Prusa, per la stampa 3D e, e, um, e è arricchita con uh, dei consigli che riguardano il completamento delle stampe interrotte uh, un attimo solo metto anche il link in chat poi sempre per il GDL tecnologia uh, ah, Antonio Gison uh, um, ha terminato il tutorial numero 6 su Arduino che è online e e basta basta per, per le notizie sui GDL sono terminate qui grazie Massimiliano e adesso ci, eh, abbiamo eh, un report cittadino di Milano eh, purtroppo il GAU non può essere presente e eh, quindi il report ce lo legge la nostra Pat con la sua bellissima voce. Vai Pat. Grazie e niente, salve a tutti. Parto con questa lettura che ci invia Davide Gaulli, coordinatore Zeitgeist della città di Milano. Qui a Milano stiamo portando avanti con il Politecnico il progetto di orto cittadino da più di un anno. E proprio ieri abbiamo effettuato una riunione per pianificare le attività di questo anno. Abbiamo un sito del Poli coltivando su Google e, a strana fatica, sto cercando di introdurre l'utilizzo dei Google Docs. Quest'anno ho come obiettivo la realizzazione di documentazione da poter condividere con il mondo. Calendari, semine, consociazioni, rimedi naturali antiparassitari e malattie. Continua la nostra collaborazione con ZAC, il mercato contadino dal basso, organizzato da alcuni gas della zona, associazioni culturali tipo noi, ciclo-officina, PC-officina eccetera e di produttori dei gas. È stato inoltre vinto un bando per l'assegnazione di un edificio comunale all'interno del parco dove si svolge il mercato, che consentirebbe ai membri di ZAC di avere delle stanze permanenti, sale, conferenze e orti. Vi farò sapere di più in futuro. Proseguono inoltre i lavori sulla stampante 3D che oramai va solo ottimizzata e ci appresteremo alla realizzazione di una seconda grazie al dono fatto dalla persona che avrebbe avuto diritto alle parti stampabili di una reprap nel crowdfunding. Il progetto dei PC rigenerati è proprio dal punto di vista tecnico, abbiamo un'immagine automatizzata Debian, ora si tratta di installare e donare i PC accumulati. Se avremo la stanza permanente di cui parlavamo prima, potrebbe partire alla grande. Dobbiamo riprendere le conferenze mensili al Milano per cercare forze nuove da allocare nel gruppo e nei vari progetti, visto che molti attivisti di lungo corso sono oramai non pervenuti o presi in altri progetti personali. Come obiettivo abbiamo di iniziare il prossimo mese in ottica preparativa dello ZD. Inoltre, anche se qui usciamo dai progetti ufficiali Zygaest Milano, stiamo preparando le basi per la creazione di un braccio robotico per piccola e media impresa in Creative Commons. Il Nostro amico ha iniziato a lavorare presso un'azienda per automatizzare la sua produzione. Per ora ha iniziato con un braccio proprietario, ma il proprietario è sensibile alle tematiche eh, CC, Creative Commons e Open Source e vede di buon occhio la nostra idea. Ultimo, ma forse ciò che tutti noi stiamo cercando da alcuni mesi, un gruppetto di noi più alcuni amici e familiari sta pensando di ottimizzare tutta la vita domestica, sia economicamente che come tempi, spazi, consumi e modi decisionali. Per sintetizzare, stiamo cercando di realizzare una specie di co-housing domotico. Oltre ad ottimizzare gli spazi, centralizzando alcuni locali, cucinone e sala da pranzo, lavanderia, laboratori, cantine, orti e giardini, e ottimizzare i costi per elettrodomestici e mobili, cercheremo di ottimizzare anche i servizi come cucinare, lavare, fare la spesa, eccetera, e bene condivisibili auto, bici, moto, tv, 500 pollici, eccetera. Anche i più realisti inizierebbero, e lo fanno, eh, a prospettarci litigi, problemi e drammi vari. Invece il tutto si baserà su un sistema informatico che si occuperà di raccogliere feedback e dati, in modo da far funzionare tutti i servizi al meglio e generare uno strumento democratico pesato o ponderato per ambito. Per ora il funzionamento e la struttura del software è nelle nostre menti. Stiamo iniziando a metterlo per iscritto e faremo delle registrazioni video. Vi terremo aggiornati, in quanto immagino interesse molti di noi, essendo molto simile al computer ipotizzato da Fresco per il funzionamento di Venus. Infatti il software eh, sarà realizzato per funzionare nella Libre House, il nostro co-housing, ma anche in un'azienda, squadra di basket, o nella gestione di una città o del pianeta. Sicuramente queste poche informazioni non sono sufficienti per comprendere il suo funzionamento, ma vi assicuro che è stato davvero ben pensato. E con queste novità spero spero di superare alcuni recenti scherzi e decisioni, anche perché appena risolti alcuni inconvenienti logici, ci servirà l'aiuto di tutti per la realizzazione e la calibrazione degli algoritmi. Ciao a tutti, Davide. Grazie Pat. Um, e allora a questo punto, uh, se non ci sono altre notizie, passerei a quelle internazionali. Allora abbiamo avuto un meeting internazionale il 25 dicembre scorso eh, e eh, purtroppo abbiamo solo il report della Polonia eh, ed è questo, in pratica il, il capitolo polacco. Eh, nel capitolo polacco ci sono diverse attività in corso, la fan page di Facebook è molto attiva, hanno iniziato un portale di Zeit News per il momento solo su Facebook, ma sta guadagnando sempre più pop eh, popolarità. Ci sono alcuni capitoli locali, eh, alcuni dei quali ospitano riunioni in modo regolare e proiezioni di film, eccetera. <ride> Purtroppo per il momento eh, il, il coordinatore del, del, del capitolo della Polonia. Uh, non sono uh, riusciti diciamo ad organizzare il capitolo uh, per avere un uh, buon successo ma stanno lavorando, stanno pensando di, riorganizzare, di fare un incontro anche loro di coordinatori nella vita reale uh, e durante l'incontro sarà uh, focalizzato solo su questo uh, quindi riportare uh, un certo impegno nel coordinamento del capitolo della Polonia Dunque, eh, invece noi abbiamo un bellissimo progetto che è stato realizzato da The Gest e che eh, richiede eh, una certa collaborazione. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Si chiama The European Way Project ed è praticamente un, un progetto che è collegato con il viaggio attraverso l'Europa che eh, Jesic e Paulina, due zeitgeister della Polonia, eh, fecero nel 2011. Hanno visitato praticamente 16 paesi, facendo l'autostop da un paese all'altro, e durante questo viaggio sono state filmate sia le attività degli attivisti del movimento e, e sia sono state realizzate delle interviste con appunto eh, dei volontari, eh, tra cui tra l'altro c'è anche, anche Federico Pistono. Eh, quindi tutto sommato eh, si è conclusa con circa 200 ore di filmati e, e adesso dopo due anni e mezzo, dopo il viaggio, il progetto è stato riattivato e ha bisogno del vostro aiuto. Se siete interessati ad aiutare ad aiutare per la finalizzazione del progetto fare un documentario sul movimento in Europa eh, eccetera e potete visitare i link che poi vi metto sotto in chat eh, a iniziare a contribuire sia per quanto riguarda le traduzioni sia per quanto riguarda la, la produzione del, del video con tutto quello che necessita da un punto di vista tecnico quindi eh, insomma i dettagli a cuci eccetera eccetera non so esattamente i termini tecnici ma insomma eh, il montaggio del video e quant'altro dunque il prossimo meeting internazionale sarà il 29 gennaio 2014 alle 22 UTC ora eh, internazionale Dunque, eh, e questo è quanto per quanto riguarda le notizie eh, dai meeting internazionali. Però um, ho qui anche quattro eh, eh, belle notizie e, vi e relativi video che secondo me sono molto interessanti e riguardano eh, praticamente eh, quattro interventi di eh, Peter Joseph e uno di Federico Pistono. Quindi abbiamo quattro video eh, di Peter Joseph, intervistato, allora una, la, la prima è Economic Calculation in Natural Law, um, Natural Law Resource Based Economy, che è praticamente la conferenza che ha fatto eh, Peter Joseph a Berlino nel novembre del 2013, poi abbiamo un'intervista eh, sempre di Peter Joseph fatta dal coordinatore tedesco. Abbiamo un bellissimo cartone animato, molto carino, eh, sempre realizzato da Peter Joseph. che Si chiama Peter's Island, eh, TZM, Debit. Poi abbiamo una bellissima inter intervista eh, con Peter Joseph fatta da Harold eh, Channel. E, eh, sempre da sempre un'altra intervista fatta a, P a federico pistono sempre da harold Channel. ora entrambe le interviste si sono svolte nel uh, queste ultime due si sono svolte nel programma conversation with harold hudson Chen, che è praticamente un talk show televisivo della manhattan neighborhood network della città di, di new york quindi un programma televisivo molto visto e molto seguito e quindi qui potete eh, vedere la registrazione su YouTube. E con questo direi che è tutto, eh, vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci alla prossima, eh, al prossimo incontro.